Buongiorno e benvenuti al quotidiano appuntamento con i principali temi dal mondo del fisco e del lavoro. Oggi è venerdì 16 settembre in apertura sulle pagine di informazione fiscale, ci soffermeremo sulle novità in arrivo con il decreto aiuti terra, passeremo poi alla notizia eh, della via libera della Corte dei Conti sul decreto attuativo eh, del bonus 200 euro per le partite IVA e ancora ci soffermeremo sulle scadenze eh, imminenti che riguardano i il super bonus e concluderemo la carrellata con le indicazioni sul pagamento dei contributi per i lavoratori agricoli autonomi. Eh, come di consueto poi l'ultima tappa sarà sulle pagine economiche di Corriere.it. Ma entriamo nel vivo delle eh, notizie, co nel Consiglio dei Ministri, convocato alle 11 di questa mattina, la discussione sul decreto Aiuti Ter. Il testo quindi è atteso oggi, 16 settembre, e sono numerose le eh, novità che iniziano ad emergere. Nel testo un ulteriore supporto a famiglie e imprese eh, per far fronte all'inflazione e al caro energia. Al centro del testo in arrivo le misure in materia di bollette, in particolare sia per quanto riguarda il bonus sociale che sul fronte dei crediti d'imposta per le aziende si va verso l'aumento della platea di beneficiari, sempre sul fronte delle bollette, poi tra le novità eh, in fase di messa a punto, anche la rateizzazione extra per le famiglie, possibili misure sono in arrivo anche sul fronte del lavoro e in particolare nell'ambito della cassa integrale. A un passo dalla gazzetta ufficiale invece il decreto attuativo che eh, rende operativo il bonus 200 euro per autonomi e professionisti. Eh, il testo firmato dai ministri del lavoro e dell'economia eh, ha ricevuto l'ok ok della Corte dei Conti e deve essere pubblicato adesso in gazzetta ufficiale per eh, avviare la macchina organizzativa eh, che permetterà alle partite IVA, circa 3 milioni, di ricevere l'indennità contro il caro prezzi. Manca quindi questo ultimo passaggio per passare all'operatività. Eh, dopo la pubblicazione eh, in gazzetta ufficiale, come già indicato dall'ADEP, l'associazione eh, degli enti previdenziali privati, bisognerà ancora un paio di giorni per avviare le eh, domande. La possibilità di eh, partire con eh, l'invio delle istanze quindi eh, dovrebbe diventare concreta intorno al 20 settembre, così come anticipato appunto dall'ADEP. Ma soffermiamoci ora su una eh, domanda che eh, molti si pongono in questi giorni. La proroga del superbonus al 31 dicembre 2022 per le unifamiliari è ancora eh, possibile. Alla Camera è stato approvato un ordine del giorno al decreto aiuti bis che conferma la volontà condivisa di rinviare le scadenze. Eh, resta però il nodo delle risorse. E le richieste non hanno trovato eh, spazio nel testo attualmente. Eh, il testo del decreto aiuti bis è stato approvato alla Camera in seconda lettura il 15 eh, settembre e dovrà ora eh, ritornare in Senato per l'approvazione definitiva. Molto remota quindi l'ipotesi di eh, nuovi ritocchi eh, al testo. e Attualmente per le unifamiliari la scadenza eh, del 30 settembre per il sal minimo del 30% resta in calendario. Sicuramente una nuova occasione per intervenire potrebbe essere quella del decreto aiuti Terno. Ma vista la delicatezza del, dell'intervento, la decisione finale su uh, un'eventuale proroga spetterà al nuovo governo. Concludiamo la carrellata quotidiana con una notizia eh, sul fronte eh, lavoro. L'IMS con il messaggio 3.388 del 15 settembre 2022 informa i lavoratori agricoli autonomi che le sanzioni previste per il versamento in ritardo della seconda rata dei contributi sono sospese fino al 30 settembre 2022. La decisione arriva in seguito alle. Anomalie di carattere tecnico riscontrate in fase di accesso al cassetto previdenziale. Tutti i dettagli sulla notizia sono contenuti nel testo integrale del messaggio INPS disponibile sulle pagine di informazione fiscale. Ma diamo uno sguardo ora alla pagina economica del eh, quotidiano Corriere.it, In apertura eh, una notizia dedicata alle pensioni. Da quota 102 al ritorno della Fornero, tutte le possibili eh, opzioni dal 2023. Ehm, e ancora anche eh, sulle pagine di Corriere in primo piano le novità in arrivo con il nuovo decreto aiuti Ter. Bonus bollette anche per bar e ristoranti. Paletti ToIse per bonus sociale luce, luce e gas. Um, in evidenza anche i numeri del giorno, meno 2,6% è il calo che si registra ad agosto per i consumi di elettricità, mentre l'industria energivora eh, registra una diminuzione del. 15,2%, più 1,3% invece è l'aumento delle vendite di luglio per il settore commercio, un aumento che sale al 4,2% eh, se si confronta al 2021. Eh, centrale anche il tema dell'inflazione ad agosto accelera al 9,1% nell'eurozona e il record eh, nella UE oltre il 10%. L'inflazione ha un influsso anche soffruttivo. Frutta e verdura che diventano troppo rare e modificano la dieta. Uno sguardo anche alle opinioni eh, nella prima pagina economica di Corriere.it: Età, convivenza, intensità del rapporto, le nuove tabelle per calcolare il danno parentale. E questo l'articolo di Antonio Serpetti. Eh, Dario di Vico invece eh, titola Terzo polo tra ceto medio ed elite che cambiano. Caccia e i voti di Calenda e Renzi. E come sempre, eh, uno spazio è dedicato anche al tema dell'energia e della necessità eh, di ehm, attuare dei tagli ai consumi. Soffermiamoci appunto sul tema dei riscaldamenti, un tema rilevante alla luce dell'autunno imminente, i rincari sono del 300% nei condomini, eh, arriva l'allarme degli amministratori, eh, in particolare eh, non c'è solo il rischio di temperature più basse a partire dal prossimo autunno e eh, di eh, dover eh, rinunciare a un'ora di riscaldamento, eh, ma molti condomini rischiano proprio di non avere la fornitura. Questa è la denuncia che arriva dall'associazione Consumerismo No Profit eh, che riceve le richieste di aiuto di molti amministratori di condominio in tutta Italia. Eh, su questa notizia si sofferma Fausta Chiesa nel, nel suo articolo pubblicato sulle pagine del Corriere. La motivazione che potrebbe portare a interrompere la fornitura è la morosità della stagione eh, precedente. Il prezzo dei consumi dello scorso anno è stato eh, calcolato con condizioni diverse all'inizio dell'anno appunto e a consuntivo la spesa è risultata maggiore. Molti condomini eh, quindi eh, sono andati in difficoltà nel pagamento delle spese e risultano morosi, con il risultato che il, i rinnovi dei contratti risultano ora a rischio. Eh, inoltre eh, si registra un aumento del 300% per cento eh, nelle eh, richieste nei preventivi dei eh, fornitori che ne, in alcuni casi arrivano addirittura al 350% Uh, in aggiunta, inoltre, le società richiedono garanzie sempre più alte ai condomini, una situazione di difficoltà quindi che potrebbe richiedere un intervento ad hoc. Uh, nel frattempo uh, si guarda ai bonus uh, disponibili, in particolare al bonus gas uh, per chi rispetta i limiti uh, ISEE previsti. Il tempo a nostra disposizione per oggi è finito e tornando sulle pagine di informazione fiscale vi diamo appuntamento a lunedì sempre alle 13.30. Arrivederci.